Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Quest'oggi il tutorial è un po' particolare perché non parleremo di Adobe Premiere ma parleremo anche di After Effects, sì! Finalmente parleremo un pochino anche di questo fantastico software per realizzare eh, grafica. Molte volte facendo corsi di Premiere a persone eh, di, varia, di varia estrazione, quindi a persone che devono imparare Premiere per lavoro, a persone che devono imparare Premiere semplicemente per passione, mi viene fatta la fatidica domanda, ma come funziona After effect E come faccio a fare grafica in After effect e poi importarla in Premiere e farla funzionare bene nei miei progetti? ecco io la, la risposta che do sempre è è difficile. <ride> After Effects non è un software intuitivo come Adobe Premiere e After Effects richiede sicuramente molto più impegno che Premiere per poter essere padroneggiato al meglio. Però, visto che questa è una domanda che vi viene fatta da molte persone in molti contesti e in molte situazioni diverse, colgo l'occasione, visto che alla fine in, in un certo senso parleremo anche di Premiere, per mostrarvi come poter realizzare un semplicissimo sottopancia in After Effects e poi importarlo e farlo funzionare dentro alla versione 2019 di Adobe Premiere. Detto in parole semplici quello che oggi faremo è realizzare un sottopancia, vale a dire un testo con scritto il nome, il cognome e la qualifica della persona che magari sta parlando nel nostro video in Adobe Premiere e poi importarlo dentro al nostro software di montaggio ed inserirlo nella nostra timeline nella nostra sequenza ancora più semplicemente realizzeremo questo un semplice sottopancia realizzato in after effect magari non è la cosa più elegante del mondo però ecco è funzionale a quello che voglio mostrarvi in, in questo tutorial e alla fine di questo video importeremo questo lavoro realizzato in after effect dentro al nostro software di montaggio preferito adobe premiere in modo da farlo funzionare all'interno dei nostri progetti video prima di cominciare però voglio invitarvi a venirmi a trovare sul mio sito internet www.fabioambrosi.it sito internet che contiene tutti i tutorial che sto realizzando su youtube oltre ad articoli che illustrano meglio nel dettaglio eh, gli argomenti trattati all'interno dei video tutorial inoltre vi invito a venirmi a trovare anche sul canale youtube che contiene tutti i tutorial realizzati fino ad oggi con delle playlist che eh, raccolgono un po' tutti gli argomenti che sto affrontando settimana dopo settimana e vi invito anche a venirmi a trovare sulla mia pagina Facebook cercate Fabio Ambrosi, eh, registratevi, iscrivetevi mettete un like, non so come si dice mettete un mi piace probabilmente e qui pubblicherò di volta in volta gli argomenti che affronterò all'interno dei miei video tutorial detto questo non perdiamo altro tempo apriamo After Effects finalmente e vediamo come funziona questo benedetto software. Eccoci tornati all'interno di After Effects, da cui partiremo per creare la nostra fantastica grafica. Da dove iniziare? Bene, questa è la schermata che troverete una volta aperto After Effects per la prima volta. Questo non è un corso di After Effects, io non sono un grafico, quindi mi terrò la larga dall'insegnarvi tutti i segreti di questo software, che è un software molto complesso e anche molto potente di conseguenza. Lo scopo di questa lezione è creare un sottopancia e inizieremo il nostro processo di creazione cliccando sul bottone centrale che vedete evidenziato in questo momento, chiamato Nuova Composizione. Oh, prima di iniziare a cliccare su questo bottone, una piccola premessa. Se in Premiere abbiamo le sequenze e abbiamo le timeline, dentro ad After Effects, per poter inserire il materiale che vogliamo montare, abbiamo un oggetto che si chiama composizione. Ok? Quindi vedete la composizione come le sequenze in Premiere più o meno, ci sono delle differenze ma non le esplorere, esploreremo in, in questa sede. Altra cosa da precisare è che come in Premiere c'è un pannello chiamato pannello progetto al cui interno andremo, andremo ad inserire e compariranno tutti gli elementi grafici o quasi tutti gli elementi grafici che andremo a creare con After Effects. In basso c'è una timeline che conterrà mh, le nostre composizioni, ok? quindi quello che andremo a creare. Eh, con, con, con After Effects e al centro comparirà l'anteprima la, di quello che stiamo creando tutto il resto per il momento ignoratelo clicchiamo sul bottone nuova composizione e voilà una prima finestra ci chiede innanzitutto come vogliamo chiamare la nostra composizione, noi vogliamo chiamarla sottopancia, ok? Sottopancia, è un nome totalmente aleatorio, potete scrivere quello che volete, serve a voi per restare ordinati. Poi, noi lavoriamo in HD, quindi vanno già bene queste impostazioni, 1920x1080 sono le dimensioni del frame che andremo ad utilizzare per lavorare in HD ma chiaramente potete creare una, una composizione della dimensione che volete questo è il mio consiglio se dovete lavorare con un video in HD lavorate in HD ok poi i pixel sono quadrati non vado oltre potete creare vari formati di pixel ma non entro nel dettaglio 25 fotogrammi per secondo vanno più che bene perché lavoriamo in Italia e salvo diverse indicazioni questo è il numero di fotogrammi che dobbiamo utilizzare quando creiamo demografica salvo casi eccezionali che non andremo qui ad esplorare, altra informazione che dobbiamo fornire ad After Effects è la durata della nostra composizione. Perché una durata? Perché mentre in Premiere una sequenza teoricamente può essere infinita, eh, non dobbiamo preoccuparci di creare una sequenza con una, con una durata ben precisa, in After Effects la prima differenza rispetto a Premiere è che noi dobbiamo creare un contenitore, quindi una composizione che abbia una durata di riferimento ben precisa, possiamo modificarla poi in un secondo momento, ma orientativamente dobbiamo già fornire adesso ad After Effect questa informazione. 10 secondi per una <coughs> per un sottopangia vanno più che bene quindi lasciamo anche eh, la scritta 10 secondi. Normalmente di default, se non avete mai utilizzato After Effect, eh, la durata di, di base è 30. Quindi, modificatela perché eh, sia di 10 secondi, cliccate pure ok. E voilà, ecco qui abbiamo creato la nostra prima composizione. La trovate qui nel pannello progetto. In basso vedete che la timeline si è popolata con la prima composizione che abbiamo creato. E adesso possiamo finalmente iniziare a lavorare. Al centro c'è il monitor di anteprima e dobbiamo semplicemente iniziare a creare qualcosa. Iniziamo col creare un testo, ok? Un testo che poi modificheremo in un secondo momento in Premiere, ma per il momento inseriamo un testo a nostro piacimento. Clicchiamo sullo strumento testo in alto a sinistra o tasto di scelta rapida da tastiera Ctrl T, come potete vedere, si illumina la T, oppure clicchiamoci direttamente sopra e andiamo a cliccare sempre con il tasto sinistro del mouse all'interno del nostro monitor di riferimento clicchiamo e inseriamo un testo per esempio nome e cognome no? tutti quanti hanno un nome e un cognome quindi sicuramente un sottopancia avrà un nome e un cognome una volta che clicchiamo col tasto sinistro del mouse all'interno del nostro monitor e scriviamo qualcosa in basso eh, compare un primo livello gli elementi dentro ad after effect che compaiono dentro a una composizione si chiamano livelli ok questo è un software che funziona a livelli come in premiere quello che è più in alto a priorità rispetto a quello che è più in basso in altre parole il primo livello nasconde quello che è sotto eh, ma lo vedremo meglio più avanti in questo tutorial o in altri tutorial e sostanzialmente adesso quello che dobbiamo fare giunti a questo punto della, del nostro lavoro è spostare questo questo questo testo perché noi un sottopancia si chiama sottopancia non vorremmo vederlo proprio in mezzo al faccione della persona intervistata come si sposta innanzitutto dobbiamo tornare nella modalità selezione perché vedete che eh, ancora è selezionato lo strumento testo quindi clicchiamo sulla freccettina sempre in alto a sinistra nella nostra tool bar eh, che rappresenta lo strumento selezione o tasto di scelta rapida la lettera v della tastiera oppure V come preferite e vedete che tornando sopra al monitor eh, di riferimento non è non c'è più il cursore del mouse che ci indica che possiamo inserire del testo ma il cursore del mouse è una freccia che ci permette di cliccandoci sopra spostare il nostro testo a piacimento oh, prima domanda dove inserire, dove posizionare questo testo? Ecco, essendo un sottopancia è bene magari metterlo sotto, sicuramente. Ma quanto possiamo spingerci ai bordi della nostra composizione? Ecco, primo consiglio, quando lavorate in grafica, sempre evitate di posizionare gli oggetti troppo a, vicini al bordo della, della nostra composizione, del nostro, del nostro fotogramma. Perché alcuni dispositivi, ad esempio alcune televisioni, possono tagliare il nostro sottopancia e quindi sostanzialmente avremo dei problemi di visibilità. Quindi dove posizionarlo? Allora, in After Effects esiste una funzione chiamata griglia o anche semplicemente area che ci indica ci dà un riferimento visivo sul punto in cui poter andare a posizionare la nostra grafica se vedete bene sotto al monitor di riferimento c'è tutta una serie di bottoni che non esploreremo oggi ma c'è un bottone che ci interessa in particolar modo questo che in questo momento ho selezionato chiamato scegli opzioni griglia e guida cliccandoci sopra possiamo accendere l'opzione sicurezza ehm, azione titolo cliccando sopra questa scritta compariranno una serie di linee una griglia chiamata che ci aiuteranno a posizionare il nostro testo ecco il mio consiglio è di posizionare il testo all'interno del quadrato più interno ecco scusate il gioco di parole però ecco questo è ok quindi posizioniamolo magari un po più in alto perché sotto andremo ad inserire la qualifica ovvero il mestiere che fa la persona che per esempio abbiamo intervistato ok mettiamola qui fantastico, dobbiamo adesso inserire un altro testo che in Premiere noi modificheremo per andare a scrivere la qualifica noi possiamo, nessuno ce lo vieta, cliccare nuovamente sul tasto T per inserire nuovamente il testo e cliccare poi all'interno del monitor e inserire un secondo testo ma visto che vogliamo essere precisi e vogliamo allineare la seconda scritta direttamente alla prima un consiglio che voglio darvi è quello di duplicare questo livello quindi sostanzialmente creare un livello identico a quello che abbiamo già creato e spostarlo poi un pochettino in basso in maniera da restare perfettamente allineati. Come si duplica un livello? Esistono due modi per farlo. O cliccare sopra il livello e andare con la tastiera e cliccare CTRL D vedete che il livello viene duplicato oppure, faccio CTRL Z, andare sopra a modifica e scegliere duplica. Il risultato è esattamente lo stesso. Abbiamo duplicato il livello, abbiamo due livelli sovrapposti uno sopra l'altro, quindi sostanzialmente non li distinguiamo. Spostiamo uno dei due livelli un pochettino più in basso, quindi clicchiamo con il tasto sinistro del mouse, spostiamo e teniamo premuto dopo aver cliccato il tasto shift sulla nostra tastiera, in maniera tale che il nostro testo venga agganciato alla posizione del, del, del testo genitore, ok? E abbiamo creato due testi, sostanzialmente uno sopra l'altro, perfettamente allineati. Oh, modifichiamo il secondo testo più in basso facendo doppio clic con il mouse sopra al testo che vogliamo modificare e scriviamo per esempio qualifica, tutto minuscolo via, qualifica, perfetto. Abbiamo creato una piccola, un piccolo sottopancia molto semplice e molto grezzo. Cerchiamo di renderlo un pochettino più artistico, poco eh, perché io non sono un grafico eh di arte non ho veramente nulla però proviamo a creare qualcosa di un pochettino più artistico per esempio creiamo una linea orizzontale che separi il nome il cognome e la qualifica o oh, creiamo lo spazio intanto quindi torniamo sempre allo strumento seleziona è eh, importante altrimenti andiamo a scrivere altro testo clicchiamo sopra il testo più in basso col tasto sinistro del mouse spostiamo leggermente e premiamo il tasto shift sulla nostra tastiera per spostare il nostro testo e allinearlo ancora a quello sopra stante. ok abbiamo creato un po di spazio fantastico i due testi sono sempre allineati e abbiamo creato un pochettino di spazio inseriamo una linea ok una linea orizzontale come si inserisce una forma o una linea innanzitutto assicuratevi di non aver nessun livello selezionato altrimenti andremo a creare un'altra cosa che vedremo più avanti sempre all'interno di questo corso in alto, come potete vedere, c'è un'icona un a forma di penna. È lo strumento penna, niente più e niente meno. Lo strumento penna, tasto di scelta rapida, la lettera G sulla nostra tastiera. Okay? Clicchiamo sullo strumento penna. Come potete vedere, qui abbiamo diverse opzioni che possiamo modificare. Per esempio il riempimento, che per una linea è praticamente inesistente, quindi possiamo ignorarlo. E ehm, il tratto. Il tratto non è altro che... Il contorno della nostra linea quindi sostanzialmente questa opzione andrà a modificare il colore della nostra della nostra linea clicchiamo sopra il colore scegliamo il colore che vogliamo facciamolo per esempio non so che colori vi può piacere a voi facciamolo arancione via perché no diamo ok e vedete che eh, è cambiato il colore in questo momento arancione fantastico ho oh, Sempre con lo strumento penna selezionato, come potete vedere all'interno del monitor di riferimento, il cursore del mouse è cambiato ed ha assunto la forma di una penna. Ok? Ora clicchiamo una prima volta in, in mezzo alle due scritte, un pochettino a sinistra, tipo qui, clicchiamo, perfetto, e tenendo premuto il tasto shift sulla tastiera, clicchiamo un pochettino più a destra. Olè! Perché dobbiamo cliccare il tasto shift sulla tastiera? Perché tenendo premuto il tasto shift sulla tastiera e inserendo un secondo punto creeremo sostanzialmente una linea perfettamente orizzontale e non obliqua. Okay? Ora si vede poco perché è selezionato il livello forma che abbiamo appena creato ma se io clicco nell'area vuota della nostra, della nostra composizione, deseleziono il livello e vedete che abbiamo creato sostanzialmente una simpatica linea orizzontale che è praticamente quello che volevamo voilà praticamente sotto pancia è fatto ora non siamo stati molto precisi perché ho attaccato troppo questa linea alla scritta nome e cognome e l'ho staccata troppo dalla scritta qualifica non sono perfettamente allineate se io mi sono sbagliato e voglio riposizionare questa linea come devo fare ci clicco sopra e trascino non proprio. Prima di poter spostare questa linea, se dovessimo aver sbagliato a posizionarla, dobbiamo tenere acceso lo strumento penna, ok? Cliccare sopra, selezionare, perdonatemi, il, il livello che vogliamo spostare, premere il tasto CTRL sulla tastiera e vedete che quando andiamo sopra la linea il cursore diventa una mezza, una mezza freccia e a questo punto clicchiamo e spostiamo leggermente il nostro, eh, la nostra linea un pochettino più in basso in modo da ecco, dare più o meno un'equa distanza tra le due scritte. Ecco qua, adesso è sicuramente molto migliorata. A questo punto dobbiamo creare un'animazione, faremo una cosa molto semplice, faremo partire questa linea da invisibile praticamente e la faremo comparire da sinistra verso destra. Esistono dei, dei preset già, già creati al, allo, al, a, per questo scopo, ma visto che stiamo facendo un tutorial, perché non farlo a mano? Quindi facciamolo a mano sostanzialmente. Come si fa a creare l'animazione di una linea che compare da sinistra verso destra? Allora, intanto... Togliamo di mezzo le cose che non ci servono, quindi nome e cognome qualifica in questo momento non ci interessa, spegniamoli. Come si spegne un livello? Basta cliccare sul tasto occhio, si chiama così, vicino al livello corrispondente e nascondiamo per il momento i livelli che non ci servono. Blocchiamoli anche, vedete che c'è un lucchetto qui nella nostra composizione, clicchiamo all'altezza del livello che vogliamo bloccare. Ecco qua, in questo momento i due livelli testo sono praticamente inutilizzabili e nascosti. Ci concentriamo sulla linea. Oh, come si fa a creare l'animazione che vogliamo? Dobbiamo creare una maschera. Che cos'è una maschera? La maschera è uno strumento che, come dice la parola stessa, ci permette di mascherare. Sostanzialmente quello che è dentro la maschera verrà mostrato, quello che è fuori dalla maschera verrà nascosto. Ok? Clicchiamo sopra al livello forma che possiamo rinominare, magari chiamiamolo linea, così ci capiamo meglio. Per rinominare un livello basta selezionarlo, tasto destro del mouse e cliccare su rinomina, ok? Chiamiamolo adesso linea, così è tutto più chiaro, clicchiamo fuori e voilà. Dicevo, selezioniamo il livello linea, ok? Che adesso è selezionato e a questo punto, dopo aver acceso lo strumento penna non andiamo a disegnare ancora una volta una linea ma andiamo a disegnare una maschera come potete vedere esistono due bottoncini sempre qui in alto il primo ci permette di disegnare una forma quindi se io non lo tengo acceso il primo, il primo, il primo bottoncino e clicco all'interno del, della composizione del, del nostro monitor vado a creare una forma ma non è quello che voglio fare quindi ctrl z e via voglio creare una maschera quindi sempre dopo aver selezionato il nostro livello lo strumento per creare la maschera voilà e a questo punto posso creare una maschera però invece di creare una maschera a forma di linea che non ha molto senso voglio creare una maschera a forma di quadrato come si fa ecco un altro strumento che viene in nostro soccorso lo strumento Rettangolo, ok. Clicchiamo sopra lo strumento rettangolo, funziona esattamente come lo strumento penna, più o meno, ma per quello che serve a noi, il funzionamento è lo stesso. Anche qui esistono i due bottoncini. Se lo dovesse trovare in questa posizione, chiaramente non dobbiamo creare un rettangolo, dobbiamo creare una maschera. Riposizionate lo switch sull'opzione maschera e sempre con lo strumento rettangolo selezionato tracciate un rettangolo che comprenda tutta la nostra linea e voilà creo il il mio rettangolo maschera ok creo la mia maschera fantastico Dopo aver creato la mia maschera sostanzialmente la devo modificare perché come detto quello che cade all'interno della maschera viene mostrato, quello che cade fuori viene nascosto. Visto che la nostra animazione deve comparire con la linea sottostante nascosta è chiaro che la nostra maschera deve essere un pochettino più piccola in modo da nascondere la linea sottostante. Innanzitutto dobbiamo tornare allo strumento selezione. ok? Una volta cliccato sullo strumento selezione clicchiamo sopra al nuovo elemento maschera che abbiamo creato notate come il livello maschera accada all'interno del livello linea perché la maschera si riferisce al livello linea che abbiamo creato e una volta selezionata la maschera possiamo cliccare vedete sopra alla maschera e spostarla per rimpicciorirla basta tenere premuto il tasto shift sulla tastiera selezionare i due punti più esterni e vedete che sto sostanzialmente modificando la dimensione della mia maschera. Per modificare la dimensione della maschera senza andare in alto o in basso ma in maniera perfettamente orizzontale tenete premuto il tasto shift sulla vostra tastiera in maniera tale che possiate vedete, scorrere perfettamente in orizzontale. Oh, se avete problemi a selezionare gli ultimi due punti della nostra maschera cliccate con il mouse mouse sempre con la modalità selezione fuori dalla maschera in questo, in questo modo e una volta che avete cliccato fuori non troppo altrimenti la deselezionate ok cliccate tenendo premuto il tasto shift sulla tastiera sugli ultimi due bottoni ed ecco qua che avete selezionato ok gli ultimi due punti e potete modificare la dimensione della maschera Notate come quando la linea sottostante cade all'interno della maschera, la linea viene mostrata. Quando la linea sottostante cade fuori dalla nostra maschera, la linea viene nascosta. Guardate il riferimento arancione sottostante. Oh, la nostra animazione deve iniziare con la nostra linea sottostante completamente nascosta, quindi il nostro rettangolo maschera lo otteniamo. In questa posizione in maniera tale che nulla cada al suo interno e che sostanzialmente tutto sia nero ok per nascondere tutte queste linee che riguardano la nostra forma linea e la nostra maschera basta cliccare su questo bottone che è il bottone che sostanzialmente mostra e nasconde le maschere, maschere. vedete che adesso non c'è più niente ok quindi riaccendiamo il bottone delle maschere creiamo la nostra animazione posizioniamoci per esempio sul frame numero 12 guardate qui a sinistra che c'è l'indicatore del tempo in cui ci troviamo in questo momento ci spostiamo sul frame 12 ok e sostanzialmente dobbiamo animare questa maschera come si anima un oggetto in after Effects? dobbiamo eh, utilizzare un bottone che si chiama stopwatch ovvero cronometro tutti gli elementi che hanno un cronometro vicino sono animabili per quanto riguarda la maschera se fate caso a sinistra c'è una linguetta una freccettina cliccando sulla freccettina mostreremo tutti gli attributi della nostra maschera ogni attributo come vedete ha un piccolo cronometro quello è il bottoncino che dobbiamo premere per poter animare la maschera oh, chiaramente non dobbiamo animare tutti questi attributi dobbiamo animare solo il primo attributo che si chiama tracciato maschera il tracciato maschera eh, è un po il, la proprietà responsabile della forma che ha la nostra maschera ok quindi animando questo, questa proprietà animeremo anche la nostra la nostra maschera vedrete che è molto semplice clicchiamo sopra al cronometro all'icona cronometro vicino al nome tracciato maschera sempre stando nella composizione sopra al fotogramma numero 12 da cui vogliamo iniziare la nostra animazione e vedete che viene creato mi sposto un piccolo diamantino questo diamantino indica ad after effect che al fotogramma 12 ok la forma della maschera, il tracciato della maschera è questo, ok? Quindi sostanzialmente la nostra animazione comincia qui. Se non specifichiamo nient'altro, nient'altro accade, ma noi vogliamo animare. Posizioniamoci un pochettino più avanti, per esempio sopra il primo secondo, ok? Vedete che un secondo è formato da 25 frame, quindi il 25 ⁇ frame diventa un secondo. A questo punto spostiamo questa maschera. Ancora una volta selezionando i due punti più esterni e tenendo premuto il tasto Shift, Shift sulla tastiera, posizioniamo questi due punti all'estrema destra in maniera che tutta la linea venga mostrata e vedete che After Effect automaticamente senza dover premere ancora nessun tasto ha creato un secondo diamantino. Cosa vuol dire? Vuol dire che after Effects sa che in questo punto della nostra composizione la forma della nostra maschera è esattamente questa quindi ingloba comprende la linea sottostante se andiamo a vedere cliccando fuori e deselezionando tutto quello che abbiamo fatto non abbiamo fatto altro che animare la maschera perché guardate se seleziono la maschera quello che succede animare la maschera che è responsabile di mostrare e nascondere la linea sottostante. Quindi in questo punto la maschera sta qui, in questo punto la maschera sta qui e questo movimento fa sì che venga mostrato e nascosto l'elemento sottostante, ovvero la nostra linea. Vedete? E quindi sostanzialmente la nostra prima animazione è fatta. Per vedere in tempo reale quello che stiamo facendo, posizioniamo il cursore all'inizio della timeline, premiamo la barra spaziatrice... E voilà. Questa è l'animazione che abbiamo fatto. Abbiamo animato la nostra linea orizzontale. Oh, fantastico. Ipotizziamo però che alla fine della nostra composizione vogliamo far sparire questa linea arancione. Ok, quindi rinasconderla. Come fare? È molto molto molto semplice, giunti a questo punto. Riselezioniamo la maschera. Selezioniamo i due keyf keyframe. Facciamo CTRL-C per copiarli. CTRL V per incollarli oppure se preferite andate su modifica copia e poi dopo averli selezionati poi modifica incolla e vedete che abbiamo esattamente copiato questi due keyframe alla fine. Oh, però chiaramente noi alla fine vogliamo che l'ordine sia invertito perché vogliamo invertirli? Vogliamo invertirli perché chiaramente questo, foto, questo fotogramma ha l'informazione che la maschera deve stare in questa posizione. Invece, noi in questo momento della timeline vogliamo che la maschera stia ancora bella intera. Per poterli invertire senza dover impazzire, basta selezionare gli ultimi due keyframe, cliccare sopra uno di essi, andare sopra ad assistente fotogramma chiave. E scegliere l'opzione fotogramma chiave in ordine temporale inverso un po sintetizzata ma è questa l'opzione clicchiamo e vedrete che i due fotogrammi sono stati invertiti e a questo punto l'animazione è sostanzialmente capovolta quindi cosa abbiamo fatto fino a qui abbiamo creato una linea abbiamo creato una maschera abbiamo impostato dei keyframe che mostrano la maschera Allungano la maschera e giunti alla fine della nostra composizione rinascondono la maschera. Ok? Guardate la nostra maschera che cosa fa esattamente. La nostra maschera viene stesa e poi viene rinascosta. E così l'effetto che creiamo premendo la barra spaziatrice è questo. Oh, fantastico! Abbiamo animato la nostra linea gialla, vogliamo adesso animare il nostro testo. Il procedimento è molto simile e forse ancora più semplice. Guardate come fare, riaccendiamo, facciamo un po' di ordine, quindi riclicchiamo sopra la linguetta vicino alla nostra linea così da nascondere le proprietà della nostra linea che in questo momento non ci interessano. Sblocchiamo i livelli testo ricliccando sopra il lucchetto e mostriamoli cliccando sopra, sopra l'occhio. Ok? O oh, quello che vogliamo fare è fare in modo che il testo, nome e cognome, qualifica, compaia in questa posizione e alla fine scompaia con una bella dissolvenza. Come fare? Allora, intanto mettiamoci sul punto in cui vogliamo. Far iniziare la nostra animazione del testo, per esempio qui, okay? al fotogramma numero 17. Selezioniamo i due livelli testo che vogliamo animare. Premiamo la lettera T di Torino sopra la tastiera in maniera tale che venga mostrata la proprietà opacità. Perché? Perché noi l'opacità la faremo partire allo 0% in maniera tale che il testo sia invisibile e la animeremo per far arrivare l'opacità al 100% in maniera che il testo sia perfettamente visibile e a questo punto con entrambi i livelli selezionati clicchiamo sopra allo stopwatch di uno dei due eh, delle due delle due proprietà opacità ok clicco come potete vedere vengono attivati gli stopwatch su entrambi i livelli selezionati sulla proprietà opacità e vedete che qui viene creato un diamante che mi indica che in questo punto l'opacità deve stare al 100%. Ma noi vogliamo iniziare che il testo sia invisibile, quindi noi il valore invece che al 100% lo portiamo a 0. Ok? Ci spostiamo un pochettino in avanti, per esempio quando la linea viene completamente mostrata, va benissimo il fotogramma 1 secondo e 0.3 e a questo punto cliccando col tasto sinistro del mouse e trascinando verso destra portiamo l'opacità al 100%. Vedete che automaticamente After Effects ha creato un secondo diamantino okay? che ha informato After Effects che in questo momento l'opacità deve stare al 100%. Volete una controprova? Guardate, vado indietro, l'opacità qui deve stare allo 0%, perché glielo avevamo detto, ok? Qui l'opacità deve stare al 100%. Fantastico, la nostra prima animazione del testo è fatta, mando in play con la barra spaziatrice, e questo è quello che abbiamo ottenuto. Oh, alla fine della nostra animazione, prima che la nostra linea orizzontale sparisca, voglio far sparire anche il testo. Anche qui è tutto molto semplice. Seleziono i primi due keyframe. Non fatelo su tutti i keyframe insieme, altrimenti eh, questa cosa non funziona. Selezionate due keyframe per volta, quindi i primi due. Ctrl C per copiarli, Ctrl V per incollarli ed eccoli che li abbiamo sostanzialmente replicati nella stessa identica maniera dell'inizio della nostra composizione. Facciamo la stessa cosa con questi altri due keyframe, senza muoverci da questa posizione, quindi CTRL-C, CTRL-V, ed ecco che abbiamo praticamente copiato i primi due keyframe esattamente alla fine, ma abbiamo il problema che avevamo con le maschere, vale a dire in questa posizione lui sa che il keyframe deve essere impostato allo 0%, questo assolutamente non va bene. Noi in questo punto vogliamo che la nostra animazione sia ancora al 100% dell'opacità. Dobbiamo semplicemente invertirli, ok? Come facciamo fare per invertirli? Come abbiamo fatto prima, selezioniamo i keyframe, tasto destro del mouse assistente fotogramma chiave, fotogramma chiave in ordine temporale inverso. Clicco sopra e questi due fotogrammi sono stati invertiti. Facciamo la stessa cosa con i fotogrammi soprastanti, assistente fotogramma chiave, fotogramma chiave in ordine temporale inverso e abbiamo invertito anche i due keyframe key superiori. Voilà! La nostra animazione, amici, è praticamente conclusa. Possiamo posizionarci all'inizio della composizione, premere la barra spaziatrice e voilà! Che bello, eh? Abbiamo creato la nostra bella animazione. Voilà! Nel prossimo tutorial vedremo come salvare questa animazione e portarla dentro ad Adobe Premiere per poterla poi inserire in tutti i nostri progetti video in cui vogliamo utilizzare questo tipo di sottopancia. Per il momento vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al Mio canale YouTube qui troverete tanti altri tutorial che sto realizzando giorno dopo giorno. Quindi iscrivetevi se volete sempre essere aggiornati. Venite a trovarmi anche sul mio sito internet www.fabioambrosi.it perché qui aggiungerò oltre ai video anche alcuni articoli che spiegano per iscritto quello che ci siamo detti all'interno di queste video lezioni. E se vi fa piacere, venite a trovarmi anche sulla mia pagina Facebook Fabio Ambrosi. Detto questo, ci vediamo nella prossima lezione, nella seconda parte di questo primo video tutorial sulla grafica essenziale di After Effects e Adobe Premiere.